A noi due. Pregate per me. <tose> dopo un'ora e mezza non avevo ottenuto niente se non più caos e allora dopo cena ho avuto un moto d'amor proprio e ho diviso in roba per il mare perché noi dobbiamo nel frattempo fare anche la valigia perché il 25 partiamo per le vacanze roba da tenere appesa quindi da portare così via in gruccia, quindi giacche, cose insomma eleganti eh? roba da poter piegare buco nero cioè, non, non lo so. so. Sono sfondati da quanta roba c'è. Vuoto. Vuoto con felpine, ma vuoto. Sarà più facile ora, Però tosto uguale. Soprattutto quella roba lì mi preoccupa. sono le sette e mezza di venerdì 22 luglio e oggi è moving day perché abbiamo preso il furgoncino e porteremo via la maggior parte di tutto questo bordello e poi il corridoio e poi tutto questo non sarà più qui. le. per non far leva sui piedini bisogna, bisogna sollevarlo. Uno si deve mettere qua sì. così e fa uno scuoto. E anche l'altro lancia. Eh, cioè. Lo provi a tenere te? Eh? Ci provi giù, giù, giù, giù. giù. Piedino, ancora sta facendo Igolo. Hai fatto la patina in mani? Io non l'ho fatto nulla <ride> Cioè io ero lì come va? Oh, <ride> è il piedino No, allora aspetta Toglilo, toglilo Perché? Okay. Toglilo il telo ah. E lo mettiamo di qua E bisogna metterlo da una parte e basta Sì, di in centro Così? Sì, perché no? Sì, sì Il supporto di Luna in tutto questo, cioè neanche ci guarda, neanche ci ammira per quello che stiamo facendo. Zero, ora it's tavolo time che dobbiamo portare giù per 5 rampe di scale perché non ci sta un ascensore Vabbè, questo sicuro può togliere i piedi no allora, no leggerissimo. Guarda quanto spazio si è liberato! no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no Olle, olle. Quanto è soddisfatto Jimmy del suo furgoncino ragazzi, me la ricaccherà per la vita, per la vita! Io penso All'ultimo trasloco isola qua e piglia ancora male a puzzarci. <ride> che luce! Quanto è casata di sto furgoncino! Mamma mia! Tre ore a primo! Oh, è finito tutto! <ride> Comunque stavo ripensando. Parco giochi. Stamattina stavo ripensando a come abbiamo fatto il trasloco l'altra volta. Anche l'appunto. Solo... Ma le scarpiere erano arrivate qua? Wow, no, sì. erano in... No, no, le avevamo a No, isolate. no, le abbiamo traslocate. Eh, come hanno fatto a entrare nell'ascensore con quelle porte? L'altra volta abbiamo fatto un trasloco in un giorno. In un giorno un con l'appunto. No, sì, sì, in, in un cazzo, giorno. Non no, no, Jimmy, in un giorno. Io non Quattro. Abbiamo svuotato casa. Sono morta, anche perché è il mio primo giorno di ciclo. E... Bravo, sei stata bravissima. <ride> per essere in ciclo, bravissima. <ride> Le cose positive di un uomo cresciuto con una sorella e, eh, e una mamma molto, molto aperte, perché in realtà la mia famiglia... Mia mamma non ne parlava praticamente mai e quindi io non so se è normale avere dolori stare bene stare male non so nulla invece la sua famiglia è molto aperta Gimbi. e ne sa so più Jimmy di me <ride> siamo tornati al mini tavolino come quando abbiamo traslocato qua per la prima volta tornati alle origini ma almeno abbiamo la tv che questa viene con noi via domenica perché è fino all'ultimo Direi che dopo le fatiche di questi giorni ce lo siamo meritato, come sta per Sì, tutto. Tutto. tutto. E anche la cena di stasera ci siamo ecco. eh. Bella scelta. Il mio bella scelta. Il tuo? Buono. Familiare è stato bravo. Sì. Abbiamo deciso di passare una delle nostre ultime sere a Milano andando a mangiare romano. <ride> Che, tra parentesi, è la mia cucina preferita in assoluto, cioè, portami... sei molto volubile, però attualmente... Mi piace nel... cambiare. Nell'ultimo periodo... Romano, portami a mangiare romano nell'ultimo periodo, no, quindi c'è lui. No, venire, wow. sì, non vedevi l'ora di venire qua. Sì, è da Roma che dico, dobbiamo andare anche a Milano. Da quando l'hai visto qua? Wow. Non vedevi l'ora di venire qua, wow. Però a Roma ci siamo già stati. Ah, troppo felice! figorietta always on point, cioè spettacolare, spettacolare, è buonissima, è molto piccantina, se eh. becchia però... molto marognolo, molto Buona, buona, buona, buona. Raga, raga, raga, vuole la tua amore. Mi aspetta uno, poi, poi, poi, che <ride> se non ci fai l'assaggio noi no, no, non ce ne andiamo <ride> A me e pepe, a tepeorino, fiori di zucca e basta perché il guanciale non mangio tutto io. Ah, chicca ma che credevi? Quindi, vi presento Jimmy, re delle uova strapazzate. Me le fa sempre lui ora. Fantastico. Adoro, guarda. Questo è ufficialmente il nostro ultimo pasto. Ultimo pranzo. Vabbè anche cena No cena l'abbiamo fatta due giorni fa Oggi ultimo pranzo Domani mattina ultima colazione in questa casa Direi Frugale <ride> eh, Questo è quello che è rimasto di tutto Il tavolino nano dell'Ikea Tanto che Jimmy sta sul puff alto Io sto Su questo materassino Not very comfortable but it's ok Domani si va via, quindi si può sopravvivere. Eh, pranzo svuota-frigo con erbette surgelate, di tipo una chilata, perché proprio non sapevo come portarla via, non avevo voglia di portarla via. Insalata, eh, carne, uova, insomma un gatto. Tu? Hai fatto svuota- Ti ho fatto paura Luna? <ride> Hai fatto uno schizzo. Hai fatto svuota-frigo, sei pronta a partire? Sì, le valigie? Eh? Qualcosa? Hai fatto qualcosa? No. Ok. Questo lasciamo <laughs> qua. Yeah, I think. It's not much of that. Beautiful results. Well, it is an ordinary mantra. Ultimi momenti, ultimi viaggi, ci siamo, le ultime ad uscire ovviamente sono loro, lei infinita, è arrivata a oltre i due metri, non vediamo l'ora no, di apprenderla. Ai, sì, ciao, è messo davanti. Oh. Cioè ragazzi, spettacolo! Entra in casa così, zan, zan, zan è finita il loft è irriconoscibile <ride> sembra quasi arredato qui abbiamo lasciato libero perché appena arriva la cucina lì e poi Ui. Ui. ragazzi è stato devastante è poi tutta la roba su la madia mamma mia mamma mia infinito mm. i vestiti l'armadio inesistente quando torneremo a agosto ci aspettano delle fatiche di nulla però sono proprio contenta e ci siamo svuotato tutto, tutto, incredibile, tutto vuoto, tutto vuoto, le ultimissimissimissime cose, il frigo, la cucina, la mia dispensa vuota, ma soprattutto questo fa impressione. E il salotto c'è l'eco in salotto. C'è l'eco i <ride> miei barattoli. Oddio, addio. Tutto vuoto. Ah, che viaggio. Tu che fai? Rimani qui? Fai l'arredo? Siamo un. In realtà no, non siamo tristi, cioè siamo felici perché è un nuovo capitolo della nostra vita. Questa è stata la nostra prima casa, come ha detto Jimmy, di convivenza. <ride> ma ehm, a prescindere, sono stati bellissimi momenti qui, ma. Ci muoviamo insieme, cioè di per sé io non sono, non siamo né tristi né, né troppo attaccati a questa casa perché sapevamo essere soltanto di passaggio e per noi l'importante è essere insieme. Siamo sempre io, Jimmy e Luna e quindi dovunque andiamo andremo bene. Vero? Mi sembra giusto lasciare un po' di peli su questo materasso questo materasso di ben 10 cm nemmeno no, tu non mi mancherai affatto sappilo ti odio tanto e basta noi siamo in partenza cioè consegniamo le case le chiavi e partiamo uh, perché andiamo al mare d'onoratico come al solito come ogni anno toscana vacanze in pineta con la famiglia di jimmy due settimane uh, non chiedo altro. Invece, Luna non viene con noi, eh? passiamo da Porto Venere dove ci sono i miei genitori e eh, la lasciamo da loro sono felici di tenerla un paio di settimane. Aia Madonna, sti dentini da quando mangi i croccantini sono diventati aguzzi. Dicevo: Luna rimane con i miei genitori queste due settimane. Così se la spupazzano un po' e poi noi la recupereremo passando per Porto Venere. Faremo qualche giorno e poi. Torneremo a Milano per spacchettare tutto! No, amore Su, su, amore mio, lasciamo casa! Saluta! Saluta casa di ciao casa! Ti ho riempito i peli! Ciao! Ciao ciao casa! qui il tuo DNA rimarrà per sempre Luna. Ti potranno clonare. Vai! Miao. Voilà. Ciao casa. Vado a la lasciare le chiavi. Ciao. Fine. Esperienza andata. Andata. Yeah. Pronti per la oh, prossima? Ora ho un po' di vacanze Ho oh, sì. un po' di mare Sì, sì, sì Non vedo l'ora Ciao sì, Il che non si è preso si lascia Basta, <ride> non ne posso più Siamo decisamente carichi Luna, tutto bene lì dentro? Tutto ok? Sì, sì Bene, bene per fortuna fra tre ore ci liberiamo di un bel po' di cose e poi comunque abbiamo tanti tipo regalini, cose del genere per i nostri parenti, amici. Quindi sì, sarà un viaggio pesante ma non il ritorno si spera. Ciao, ciao, eravamo vicini, non più, non più.